Impariamo insieme le storie dei profeti. Adamo pace su di lui. Tanto tempo fa, esisteva solo Allah. E non c'era nient'altro oltre a lui. Poi Allah creò tutto ciò che oggi vediamo. Creò i cieli e la terra su cui viviamo. Abbellì i cieli con i pianeti, le stelle, il sole e la luna. Allah creò sulla terra i fiumi, i mari, le piante, le montagne e tutti gli esseri viventi. Creò i mammiferi che vivono sulla terra, i pesci nei mari e nei fiumi, gli uccelli che volano nel cielo, e ogni altro essere vivente. Allah creò tutto questo in sei giorni. Oltre a tutti gli animali e piante, Allah aveva creato anche delle creature particolari che si chiamano Jinn. I Jinn sono stati creati dal fuoco, e vivevano insieme a tutti gli altri esseri viventi sulla terra, molto prima della creazione dell'uomo. Però si comportarono male sulla terra e sparsero tanta corruzione. Così Allah li punì allontanandoli dalla terraferma. Tra i Jinn ce n'era uno molto bravo che si chiamava Iblis. E che fu portato ad abitare in paradiso insieme agli angeli. Creature che Allah aveva creato dalla luce ancor prima del Jinn. Se ti è piaciuto il contenuto, segui Islam in italiano sui social.